Ciao, bentornato sul nostro canale YouTube oggi vorrei parlarti dei dispositivi di protezione collettiva come un'arma a doppio taglio in generale dovresti ormai eh, seguirmi da tempo comunque sapere che cos'è un dispositivo di protezione collettiva stiamo parlando di cappe chimiche e cappe by hazard, quindi cappe di sicurezza biologica e non di eh, cappe aspiranti, cappe in legno oppure cappe biologiche, cappe flusso orizzontale quindi non quel tipo di o braccia aspiranti che spesso si confonde I, per dispositivi di protezione collettiva eh, parliamo di cappe chimiche eh, fatte a regola d'arte e cappe by di sicurezza biologica perché è un'arma a doppio taglio? Perché eh, da questo punto di vista è un po' come una penna se vogliamo prendere un esempio cioè se noi prendiamo una penna e questa penna la diamo a un adulto la nostra percezione di pericolo in, in termini di penna non, non, non viene intaccata, cioè, non abbiamo preoccupazioni di sorta, abbiamo dato una penna è uso è comune, è uso no, normale prendere una penna utilizzarla per scrivere su un foglio, fare quello che, che, che va fatto con una penna se invece noi la stessa identica penna la diamo a un bambino di tre mesi ecco che la nostra attenzione, la nostra sensibilità in tal senso cambia e varia tantissimo perché la percezione del rischio aumenta nel fatto che quella persona, questo bambino è inconsapevole di quello che fa ha bisogno di qualcuno che lo tuteli e quindi un corpo, co, eh, che, lo stesso oggetto ecco, chiamiamolo così che è stato utilizzato e dato poco prima a un adulto diventa un'arma a doppio taglio nel momento in cui viene data a un bambino per la stessa eh, diciamo concezione le cappe hanno lo stesso identico ruolo è vero che eh, insomma, bambini di eh, qualche mese o pochi anni non li troviamo davanti alle cappe tranne forse mio figlio che <ride> forse farò qualche video a lui gli piace dice che vuole lavorare con me quindi è piccolino, ora ha 7 anni però si mette davanti la cappa e quant'altro quindi insomma abbiamo delle cappe di, di esposizione quindi forse lui però tranne lui o qualche figlio di qualche persona spero non in un laboratorio vero e proprio perché il nostro è un laboratorio didattico quindi non vengono utilizzate sostanze non, non c'è pericolo eh, diciamo che in genere il dispositivo di protezione collettiva con, diciamo chiamato con l'acronimo dpc eh, viene dato a persone adulte persone adulte che eh, chiamiamole adulte perché ovviamente hanno più di 18 anni ma eh, possono essere dei ragazzi universitari eh, come delle persone esperte di magari 50 anni viene dato a, eh, a seconda di quello che è l'utilizzo e il, diciamo, il luogo se, può, eh, se è un'azienda piuttosto che un'università no? quindi ecco che la stessa identica K, quindi il dpc messo in mano a un ragazzo universitario che comunque sì non è minorenne, non è un ragazzino di pochi mesi ma è inesperto eh, può diventare un'arma a doppio taglio perché non gli viene spiegato minimamente il funzionamento, non gli viene spiegato minimamente come lui deve lavorare e interagire con quella cappa non sanno minimamente quali sono le differenze tra cappe chimiche, cappe by hazard filtri EPA, carboni attivi eh, modus operandi e quindi sono lasciati un po' allo sbaraglio, questo essere lasciati allo sbaraglio eh, ma manipolando sostanze che manipolano anche gli adulti <ride> le persone con un po' molta più esperienza eh, quindi sostanze nocive, tossiche, cancerogene mette eh, veramente in una condizione di estremo pericolo eh, quelli che sono i ragazzi, no? ti rendi conto un po' come facevamo prima l'esempio della penna eh, quindi non è sempre vero che il dispositivo di protezione collettiva eh, aiuti, eh, aiuta se viene Utilizzato nel modo corretto aiuta se è messo e collocato in un ambiente idoneo, altrimenti rischia di dare una falsa percezione di sicurezza a quella che è la persona che lo sta utilizzando, come in questo caso un ragazzo, che dice: Mi hanno detto che devo usare una cappa. Ho capito che se mi metto davanti la cappa sono sicuro e tutelato, non ne capisco niente di come funziona, che se sto usando la cappa idonea e se la sto usando nel modo corretto, ma posso lavorarci, sto tranquillo e quindi magari si abbassa la soglia di, eh, in termini di... No, quella, quella sorta di adrenalina che viene generata nel momento in cui uno ha paura no? anche la paura a volte eh, non è deleteria, anzi può essere d'aiuto eh, la paura sana, la chiamo io cioè una paura legata al fatto che sto facendo un qualcosa che, del quale io non sono pienamente esperto cioè sto lavorando con una sostanza del quale io non sono pienamente esperto sto lavorando con una K del quale non sono pienamente esperto avere un po' di paura ti permette di essere sul chi va là di fare più attenzione, di essere più accorto, un po' più lento andarti a documentare, andare a vedere ecco invece eh, quello che vedo io che, del quale insomma mi sto rendendo conto è che spesso e volentieri i ragazzi non hanno questa sensibilità quando io gli parlo di eh, www.kizzer.it il, il canale informativo sulle cappe biologiche e chimiche dove possono avere tantissime informazioni non hanno quell'effetto di dire ah cavolo posso prendere informazioni cioè, io quando ho iniziato 15 anni fa e dovevo lavorare con le cappe eh, io sono entrato in un mondo che non è il mio in, in termini di eh, laboratori biologici piuttosto che chimici e quindi mi sono un attimino fermato e dico che succede? a quali rischi vado incontro? che rischi posso portare alla mia famiglia? Cioè, mi sono fatto delle domande il grandissimo mio problema è stato che non c'era nessun tipo di informazione non c'erano i video che io sto facendo adesso non c'erano i canali eh, come GIZARD dove eh, tantissima informazione e veramente cose pratiche per capire, per imparare eh, non esistevano queste cose qua ho scritto un libro se no, dovresti ormai saperlo eh, www, scusami, Lo trovi sì, www.apocalissezombie.kizard.it e lì trovi tutti i dettagli è il libro sulle cappe che ho deciso di realizzare con una bella copertina d'impatto molto forte sicuramente è fatta apposta per essere notata ma proprio per farla notare ai giovani più che agli anziani a fine corsa, diciamo. Eh, da questo punto di vista, io uh, ho realizzato questo libro proprio orientato a quelle che sono le, le persone che girano intorno al laboratorio, ma soprattutto i giovani, perché non hanno un testo sul quale poter studiare. È assurdo che ancora oggi all'università si. Utilizzino quelle che sono delle cappe, a volte sono anche aggiornati i parchi di macchina, altre volte no, vengono utilizzate tantissime sostanze chimiche, ripeto, cancerogene, tossiche, pericolose e quant'altro. Viene fatta sintesi all'università quindi è assurdo che non abbiano un testo sul quale poter studiare eh, la loro cappa, che è il loro bene, veramente il loro strumento primario. è L'automobile per il pilota, è l'aereo per il pilota d'aerei. <ride> è come il microscopio che comunque serve magari per fare un'analisi o qualsiasi altra cosa, cioè un qualcosa di veramente importante che può scaturire, determinare la sicurezza o l'insicurezza della persona all'interno dell'ambiente, verso gli altri, verso se stessi, della propria famiglia nei risultati del lavoro quindi su Kizar trovi un articolo legato proprio ai dispositivi di protezione collettiva e a questo discorso di eh, arma a doppio taglio inteso in questo senso che ti invito a leggere perché può essere interessante con spunti esempi e quant'altro così come tutti gli altri articoli e iscriviti al canale youtube che è sicuramente interessante perché hai, avrai poi una notifica che ti dice che è stato creato un nuovo video il video è sempre un po' più interessante magari della, della pappardella scritta che comunque se vuoi approfondire ti consiglio di, di andare a leggere perché ovviamente se per iscritto riesco a a riguardare un po' il tutto, a dare delle informazioni un pochino più dettagliate però il video sicuramente ti dà quella, quello spunto che dici oh, ma cavolo forse è il caso che mi vada a guardare questa cosa, forse è il caso che studio quest'altra insomma studiate o i, i ragazzi in generale studiano libri da mille pagine Comprarsi il libro da 500 pagine, da 500 pagine, 530 pagine di, sulle cappe chimiche e biologiche diciamo diviso in due sezioni, quindi la parte biologica circa 250 e chimica chimico circa 250 con tantissimi accorgimenti all'interno è uno strumento utile, magari può essere anche un regalo che uno può fare fatto sta che eh, se uno non vuole spendere questi pochi euro per comprare un libro allora almeno scelga di andare su www.chizard.it ho fatto apposta è il canale informativo gratuito dove si può trovare tantissime informazioni sulle GAP, quindi eh, gli spunti ci sono, i video ci sono, i podcast ci sono eh, gli articoli ci sono insomma oggigiorno dire ah non lo sapevo, ah non mi sono potuto informare, ah non mi hanno detto ah sì l'università sono tutti cattivi mh, non, non vale più tanto ecco 15 anni fa io ho cominciato e non trovavo nessun tipo di informazione mi sono dovuto imboccare le maniche, studiare tantissimo e continuare a studiare e ancora adesso ti dico onestamente si fa fatica a comprendere tutto quello che c'è le cappe sono veramente un qualcosa di vastissimo oltre al fatto che ne, nel mondo sono state fatte tantissime tipologie di cappe differenti, chi ha seguito delle regole, chi non le ha seguite quindi non è proprio così semplice io ho la possibilità di eh, fare dei test, verifiche sul campo avendo l'assistenza tecnica tecnosrl.it eh, mi dà modo di testare i filtri i carboni, intasamenti, verifiche, contaparticellari... Cioè, tantissimi test e prove che faccio poi per, per voi per darvi queste informazioni poter fare i video, poter fare gli articoli scrivere il libro e quant'altro Insomma, questo, a questo mi è servito o, diciamo mi sono creato questa possibilità e oggi che c'è sfruttatela sfruttala se stai guardando questo video ti saluto e ti ringrazio commenta condividi e, se hai bisogno scrivi io cercherò di rispondere a tutti ciao